Eh, molte cose abbiamo fatto nella nostra playlist sul Vangelo di Giovanni, non legato esclusivamente nella monografia per le Alachot, prosegui, prosegue e proseguirà il nostro appuntamento sulle playlist di soteriologia, perché Gesù il Maestro di Israele, il Maestro che ci porta a obbedire i suoi comandi, a vedere e a dare le interpretazioni dei testi biblici come lui ha insegnato e lui ha comandato, lo avremo in soteriologia. Quindi mancava solo questo anello. Abbiamo fatto Marco, Matteo, Luca e adesso Giovanni. La prima cosa che dobbiamo dire è che il Vangelo di Giovanni non è un Vangelo alachico, non è come il Vangelo di, di, di Matteo, di, parte anche di Marco e di Luca, abbiamo visto più di 200 comandi. E non è un Vangelo, è un Vangelo più agadico. È un Vangelo eh, di agadà, di racconti e soprattutto di una poli, polarizzazione piuttosto forte sulla sua divina persona. Cristo parla eh, di se stesso come Dio sono, eh, o teologos, cioè la grande cristologia, la cristologia del Vangelo di Giovanni, e quindi si dà meno spazio all'Arakot. Io ne ho selezionate solo sei, quindi sono sei i comandi precisi che Dio dà, molto diversi chiaramente dai sinottici, questo lo sappiamo perché voi ben conoscete le scritture. Se vi dovesse piacere eh, il nostro canale, vi prego sempre di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella, quella grigia, qua sotto e sarete sempre informati sulle nostre attività. Il primo di questi comandi che vedremo oggi è il, quello che troviamo ehm, nel capitolo 6 dal versetto 51 in poi. Il capitolo 6, voi sapete che è uno dei capitoli più lunghi del Vangelo di Giovanni e ha molte tematiche la parte finale è quella di cui tratteremo proprio in questa, in questa sezione. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quindi c'è un invito a mangiare il pane. Il pane che dice vivi in eterno ed è eh, la mia carne per la vita del mondo. Tutti i padri della Chiesa, lo vedremo anche nei versetti successivi, hanno interpretato questo testo eh, padri soprattutto eh, i più antichi, ovviamente, sia di lingua greca che di lingua latina, come un esplicito riferimento a, a un contesto eucaristico, che sapete nel Vangelo di Giovanni non esiste, nell'ultima cena noi abbiamo solo il racconto, solo tra virgolette, solo il racconto della lavanda, della lavanda dei piedi e, e quindi la matrice sacerdotale e non sinagogale emerge in maniera forte perché tutti i richiami sono appunto legati alla tradizione sacerdotale. Poi gli specialisti discutono se Sabra, cioè Gerusalomitana o eh, Alessandrina. Io sono più per la seconda ipotesi, ma non conta. Non conta. Queste sono solo ipotesi di scuole di, eh, di, eh, accademiche. Certamente viene polarizzato questo discorso della, della carne e del sangue. Non, dimentichiamo, non dimentichiamoci mai che in, in, in Marco. Eh, anticamente poi Matteo, Luca e nella prima lettera di, di Paolo ai Corinti, eh, al capitolo 11, si fa riferimento non alla carne ma al corpo, sono due cose molto diverse, solo che staccandosi ovviamente i padri della cultura e della matrice giudeo-cristiana, giudaica, rabbinica e giudeo-cristiana, queste differenze che sono fondamentali non sono state, non sono state rimarcate, non sono state diciamo, eh, ribadite. E oggi gli, gli specialisti fanno molta fatica a risalire a cosa davvero Gesù stesse dicendo. Noi dobbiamo limitarci al fatto che qui c'è un comando. Perché al versetto 22 i giudei si misero a discutere aspramente tra di loro come, costui, come può costruirci eh, la sua carne da mangiare. E, e Gesù disse a loro, amen, io vi dico, se non mangiate, e qui è un comando, la carne è ecco quel primo indizio del bar del figlio dell'uomo, e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Finisco il versetto così dopo spiego perché c'è un dato importante sul barnasciaccio e sul figliolo dell'uomo. Chi mangia la mia carne beve il mio sangue ha la vita eterna, cioè la vita di Dio, non la vita che non finisce mai, quella è la vita perpetua un'altra cosa, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo, vero vuol dire il prototipo, l'archetipo, l'antitipo, delle, delle, di tutto il cibo che perisce, come la manna no? che perisce, Paolo ricorderà questo aspetto sul discorso tipologico della manna e Cristo come, come, come cibo e il mio sangue è vera bevanda, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui e poi eh, continua come il padre alla vita, cioè la comunione no? tra padre figlio e spirito santo, la comunione, cioè l'eternità, la comunione delle tre persone come il padre ha la vita e ha mandato, e io vivo per il padre, così anche colui, ecco ancora il comando, che mangia di me, vivrà di me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno, cioè vivrà nel, nel, leone, nel leone, e quindi vivrà con la natura divina, cioè questo processo di de, deificazione della natura umana. Perché vi ho detto del Barnashah? Perché mangiare la carne del figliuolo dell'uomo eh, ci rimanda alla profezia, eh, diciamo più che alla profezia, alla visione del capitolo 7 in aramaico del, del, del libro di Daniele sulla discesa del Barnashah dall'antico dall dall dei giorni, cioè dal cielo. Gesù ha la coscienza di essere il Barnashah, cioè il tetagramma, definito nella, eh, diciamo nella teologia giudeo-cristiana come e il tetagramma stesso che in forma umana scende dal cielo per fare che cosa? Per fare il giudizio, il giudizio contro le nazioni, il giudizio pro-Israele, un giudizio diciamo salvifico, dopo, dopo, alcuni dicono prima, altri dicono dopo, comunque dopo la grande battaglia tra le forze della luce e le forze delle tenebre, con la vittoria dei figli della luce. E quindi queste forze della luce sono comandate da questo Barnashad. Barnash, cioè figliuol dell'uomo in aramaico, bar -enosh, anche, non Ben-Adam, Ben-Adam vuol dire proprio uomo e basta in, in, in ebraico e Ezechiele quando parla del Ben-Adam, del figlio dell'uomo, indica proprio un uomo vero, quando Gesù invece dice io sono il figlio dell'uomo, intende appunto la, questa figura escatologica, quindi c'è un legame tra la sua carne, cioè la sua persona, tra il suo sangue, cioè la sua vita, quindi carne, persona, sangue, vita, con la figura escatologica degli ultimi tempi, quindi attribuire valenze come hanno fatto i padri, e li lasciamo nella loro eh, autorità, non cerchiamo solo di aggiungere sempre quel tassello in campo giudeo-cristiano, che è quello che a nostro avviso, ecco perché abbiamo fatto la, la playlist e in parte anche il canale, manca nella riflessione cristiana oggi, è quello di aggiungere un dato, e cioè il comando è di mangiare carne vera e sangue, cioè mangiare la persona e vivere il sangue e la vita, lo sappiamo nella simbologia vetero testamentaria e anche neotestamentaria, però del figlio dell'uomo, quindi di una figura, quella di Cristo, non tanto il Cristo presente, ma il Cristo futuro, cioè il Cristo che scende dal cielo, se cioè no non avrebbe fatto riferimento alla fine dei tempi con questa figura del figlio dell'uomo. Poi il fatto che vi parlerà della sua carne, del suo sangue, vuol dire che identifica se stesso con quella figura, creando poi, lo vedremo anche nei capitoli di Giovanni successivi, ma già lo, voi lo sapete, quel, quell'aspetto così scandal scandaloso, del fatto che eh, perché, per quale opera buona voi mi volete lapidare, vi ricordate che nel, nel doppio capitolo che, succe, che, su, che, che succede, a questo qua? Al capitolo 6, già lo vedremo nel capitolo 7, e soprattutto nel capitolo 8, non è perché tu fai delle opere buone che ti vogliamo lapidare, ma perché tu sei un uomo che ti fai Dio, cioè ti identifichi con Dio, cioè tu dici di essere Dio. Così hanno detto i suoi avversari. Bene. Già al capitolo 6, questa identificazione, mangiare la sua carne e bere il suo sangue, cioè abbeverarsi alla sua vita e nutrirsi della sua corporeità, ma non di quella storica, di quella metastorica, di quella che scenderà dal cielo per chiudere la storia e fare giudizio, bene, questo indica una, una grande autocoscienza di Cristo, una cristologia altissima, cioè lui è il tetagramma che scende dal cielo, come Daniele 7 dice in Aramaico, Gesù parlava aramaico, e soprattutto ci indica e ci comanda di eh, impadronirsi, mangiare, consumare la sua persona e bere della sua, della, del suo sangue che è la vita e quindi avere quella comunione con Dio, vita e comunione morti in Giovanni è la separazione non solo corporea, ma anche spirituale da Dio e quindi fa capire che tu potrai vivere vivere la deificazione adesso, vivere la comunione con Dio dopo, vita indica la comunione solo ed esclusivamente se ti nutri del suo corpo e del suo sangue del bar cioè del Cristo metastorico, non sta facendo riferimento al Cristo storico. Poi, chiaro, tutte le interpretazioni eh, che noi conosciamo dai padri, riferimento alla, alla, con, con, con riferimento al dato eucaristico, che nel Vangelo di Giovanni non esiste, però i padri l'hanno visto in questo modo, eh, nessuno dice niente, però noi dobbiamo aggiungere questo tassello che francamente, francamente mancava. Vi saluto e vi ringrazio, ci vedremo, per la, ci vedremo la prossima volta per la, la seconda delle, delle ultime sei alakot del Vangelo di Giovanni. Poi tutto proseguirà Finito, finita questa playlist di Gesù Maestro di Israele in Soteriologia, dove vedremo come tutte le varie normative, tutte le varie situazioni che abbiamo elencato, troveranno collocazione nei testi, nella Pietas e nell'alaka nell dei rabbini dell'epoca di Gesù. E quindi avremo molta più luce anche per i Vangeli. Ciao e alla prossima, grazie!